Sì. Grazie Presidente. Eccomi qua. Allora, qui ehm, parliamo di una eh, la 130 un riconoscimento a sanatoria. Okay, di un eh, debito fuori bilancio relativo a eh, un credito eh, per diciamo, l'approvazione, la, la, eh, appunto, di un debito riveniente da un decreto ingiuntivo. Eh, emesso nel 2015. Parliamo di sezione lavoro, quindi eh, con molta probabilità un credito di lavoro, no? eh, quindi dipendenti di Roma Capitale o comunque qualcuno che ha prestato eh, servizio o comunque un'opera per Roma. Ora, ehm, parlando di questo debito con il bilancio, che è molto eh, probabilmente speculare a molti altri, eh, vi posso eh, dire che Facendo un esempio, ecco, questo debito fuori bilancio ha un debito ingiuntivo emesso nel 2015, quindi precedentemente a questa amministrazione, ora a me non piace, perché non è proprio mio, mia abitudine parlare di alunni, maestri, professori, addirittura di elezioni politiche, no? andiamo un po' anche fuori tema. Io eh, penso sempre che ci, ci debba essere un, eh, corretto, un corretto dialogare tra i consiglieri, perché alla fine siamo tutti no, consiglieri sulla stessa banca, benché di maggioranza e di opposizione, con idee diverse. Qui abbiamo, come in molti casi, abbiamo visto anche in commissione bilancio purtroppo, delle sentenze esecutive mm, questo è un deputato, ripeto, un giuntivo del 2015 per crediti di lavoro che eh, vede sempre lo stesso schema, no? una emissione di decreto ingiuntivo sulla base di un documento fornito dal creditore, ovviamente in cui il giudice mette il decreto ingiuntivo, poi successivamente spesso un atto di precetto e spesso purtroppo anche un pignoramento presso terzi il che significa um, una cosa molto semplice che tra l'altro condivido anche con le doglianze dell'opposizione eh, dell l'ho sempre sostenuto, lo sostengo ora l'ho sostenuto in commissione, lo sostengo sempre queste lungaggini di, eh, come dire, di gestione di alcuni debiti fuori bilancio che portano non solo a una sentenza ma eh, ovviamente a ulteriori atti processuali che vanno eh, inevitabilmente a far lievitare il costo chiamiamolo così di un credito eh, che originariamente poteva essere minore eh, rispetto a quando si arriva a un miglioramento presso te è sicuramente una cosa patologica. Ora, a me io non amo fare questo tipo di attività, ma eh, me lo permetta Presidente, però lo devo, de devo parlare nella qualità di eh, Presidente sopravvenuto della Commissione in Bilancio, devo purtroppo mh, fare una constatazione. Ecco, è una cosa poco simpatica, però mi sono divertita un po' a guardare i numeri. No, delle, e questo anche un po' a nostra difesa se vogliamo eh, dal 2008 al 2015 io vedo attraverso la sezione atti e deliberazioni che è alla portata di tutti no, sul sito di 57 debiti fuori bilancio approvati quindi in 8 anni proviamo tra 57 debiti fuori bilancio se io mi faccio un calcolo anzi, invece dal 2016 al 2020 cioè ad oggi noi ne abbiamo 374 quindi sei volte abbondanti il valore degli otto anni precedenti. Ma questo non vuol dire chi è bravo o chi non è bravo, a me questo non interessa. Io penso che interessi all'utente o comunque al cittadino che ha prestato un servizio, un'opera, oppure ehm, dei beni nei confronti dell'amministrazione, ehm, dell vedersi riconosciuto il proprio credito. È questo il punto in qua stiamo parlando veramente di... Eh, ci stiamo attaccando fra noi su una cosa che tra l'altro è abbastanza eh, come dire, pacifica, su cui il Consiglio Comunale non può fare veramente più di tanto. Questo perché ve lo dico? Perché vorrei ricordare che non solo è compito dei consiglieri portare in approvazione il bilancio, poi sulla parte relativa alle lungaggini politico-amministrative che ci sono dietro, io concordo, non ho nessun tipo di, di, di, di rilievo da fare, però c'è anche da dire che se un giudice decide e quindi ehm, determina una, una cifra, lo dice la giurisprudenza questo, che nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la delibera di riconoscimento e debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva e non potendo in nessun caso impedire il pagamento del relativo debito. Ora, eh, anche facendo un rapido escursus delle vecchie delibere negli anni precedenti, ognuno, ho notato, si vota i suoi debiti. Di fuori il bilancio. Stessa cosa ha fatto il centro-sinistra, stessa cosa facciamo noi oggi. Però insomma, ehm, ripeto che l'iter non sia perfetto, perché comunque un sistema, come dire, una patologia del sistema su questo non ci piove, e che anche questa amministrazione, no? In qualche modo, ha maturato il qualche debito fuori bilancio. se devo dire che debito fuori il bilancio, passando una peculiarità della pubblica amministrazione. Deve arrivare al patologico, perché il patologico lo vediamo con le 374 delibere approvate in questa consigliatura e approvarle significa pagare i nostri debitori, non significa eh, sprecare soldi. Poi quello che c'è a monte, ripeto, lo sottoscrivo e lo condivido. Detto questo, eh, questa amministrazione non è che ha corretto, cioè si dice che non ha corretto la rotta, la rotta invece è stata, è stata eh, comunque. Eh, aggiustata, perché? Perché il pagamento di questi debiti fuori, fuori bilancio è già di per sé una novità Il, il pagare il debito fuori bilancio non è un soltanto una sanatoria o la chiusura di un cerchio contabile, è inserire i soldi a bilancio per pagare i creditori e se nessuno inserisce i, i, questi fondi ovviamente continueranno a crescere questi debiti e quindi eh, diciamo eh, ci sta anche la, la volontà e la correttezza di voler fare, a, a prescindere da tutto quello che che si vuole dire? Poi insomma eh, andiamo anche a vedere perché guardate leggere eh, l'elenco fa anche un po' scuola, eh, ci sono una marea di lettere E quindi non di sentenze esecutive approvate nel dicembre 2016 da questa amministrazione che significa che i debiti fuori bilancio sono stati presi al volo. Okay, senza arrivare alla sentenza esecutiva se poi si è arrivati e siamo oggi nel 2020 a provare anche delle sentenze esecutive è normale che con il decorrere del tempo quelle lettere E diventino delle lettere A quindi diventino delle sentenze il creditore è stanco di attendere lo no? stanziamento di fondi in bilancio ce ne sono tantissimi di, di fondo in bilancio e quindi si arriva a sentenza ma ripeto è patologico e anche fisiologico quindi insomma eh, non credo che qualcuno ci venga a cercare se... Eh, non approviamo i debiti fuori bilancio. Ma è così di fronte a una sentenza esecutiva. È giusto che, che vengano pagati i nostri eh, creditori. E detto questo, guardate, vi faccio soltanto due esempi e poi chiudo. E veramente non voglio perdere eh, tempo o far per perdere tempo all'Aula perché questi debiti. Hanno approvati, Tanti, per esempio abbiamo una lettera E, guardate, 29 dicembre 2016, e nel 2016, primo anno di questa consigliatura, approviamo un debito fuori bilancio relativo a fatture insolute, quindi non pagate, per esempio, per utenze elettriche, la Energia eh, Energy S.P.A., quasi 9 milioni di fatture, sono nello specifico in delibera, 15.455 fatture non pagate per l'utenza elettrica degli uffici di Roma Capitale, che sono fatture non pagate nel 2013. Nel 2016 vengono pagati dall'amministrazione, da questa amministrazione. I consiglieri 5 Stelle votano a favore, ovviamente gli altri contro, mentre gli altri non pervenuti. Okay. Altro esempio, e poi chiudo, lettera A. Ecco qui abbiamo una sentenza, la sentenza già nel 2016 comunque. Un milione di euro con rivalutazione monetaria e interessi legali per 2014, anno 2014, in cui una sentenza del Tribunale condanna risarcimento eh, nel favore di un'impresa per perdita di chance per la realizzazione di un parcheggio perché varie situazioni politiche anche all'epoca un po' di incertezza hanno portato evidentemente a una perdita di chance il Movimento 5 Stelle approva altri votano contro altri non pervenuti quindi cosa significa? Eh, questo è un dovere dei consiglieri poi ognuno ovviamente vota ciò che vuole ci mancherebbe con le sue motivazioni però ecco mh, nessuno vuole dire che, che qualcuno è bravo che qualcuno non è bravo questi sono dati di fatto è chiaro che ognuno eh, voterà ciò che si sente di votare, ma meno, insomma mh, non ci attacchiamo fra noi contandoci il dito, eh, perché va preso atto di quello che è accaduto e questa amministrazione, e spero anche quelle future prendano atto, paghino in tempo, perché già dal 2016, eh, sino ad oggi, il dovuto noi lo abbiamo dato, abbiamo stanziato soldi in bilancio per questo, insomma i numeri, anche facendo un rapporto tra amministrazione. Presente, quelle passate, senza ripeto, voler fare polemica, ma sono dati: eh, insomma, un po' la dice lunga, no? E il motivo anche per cui ci troviamo così tanti debiti fuori di bilancio perché, evidentemente, eh, si sono, come dire, cumulati in un certo periodo storico. E come si suol dire, anche questo, insomma, Presidente, lo lasciamo agli atti, perlomeno. Grazie.